E oggi siamo qui per eh, parlare di OpenAI. Questo mh, OpenAI è già nato da un bel po', eh, 11 dicembre 2015, e oggi parleremo di questa intelligenza artificiale che sta facendo eh, distruggere il mondo. Diciamo così, perché ne stanno parlando quasi tutti di un'intelligenza artificiale. Ho oh, visto che hanno Facebook, magari aspetta, hanno Instagram. E già che stiamo parlando di Instagram, fammi seguire su Instagram chiocciola 26 t trattino basso T e, e lo trovi in descrizione il mio link. Quindi cerco open ai. non è, una, non è sponsorizzato questo video qua, magari lo è, ma no, comunque non lo è. Cosa, chi sponsorizza? Eh, hanno pure Instagram! con 109 follower 0 seguiti c'è topenai e eh dai già di più c'è topenai vediamo le storie let's see if ai make a better ah hanno repostato le i reel di chi lo prova comunque openai è un'intelligenza artificiale che aiuta cioè che dà risposte alle domande che noi facciamo purtroppo non ho modo di testarlo perché sto facendo c'è una cosa sotto e lo testerò in un video completamente a parte um, e niente adesso devo spiegare cos'era uh, openAI sto cercando una bella foto questa qua mi piace questa qua sarà la mascotte del nostro video ok oh, così va bene allora Cos'è un'intelligenza artificiale? Un'intelligenza artificiale può dare risposte a delle domande date, come per esempio dei compiti di matematica, ma può dare anche dei consigli, per esempio può anche dire cosa regalare a Natale al tuo migliore amico. È a pagamento? Prima era a pagamento, adesso non lo è più. Dovrei fare un box su Instagram, non sul mio profilo pubblico, chiacciola 26-it, va a me seguire un box delle domande dove chiedo ai miei follower degli argomenti e io li porto sul canale eh, come si può usare? per Prima cosa dobbiamo andare su openai.com, ci si registra o, o si accede, dipende se si ha un account Google, cioè se si vuole loggare con l'account Google o quello Microsoft, allora si accede, se no si crea l'account. Apria costava in beta perché era in beta 0,99 euro e va allora diventato completamente free. Um, ci si registra e, e abbiamo poi la nostra intelligenza artificiale è nato perché un ragazzo aveva, um, voleva provare a, a andare in su, ad andare in su e ad andare in su e quindi ha cercato um, di spingersi fino all'intelligenza artificiale però è anche limitata perché può dare a tenere le risposte sbagliate uh, e niente, è stato veramente corto questo video nascosto allora, alcune cose che può fare, può fare, non può fare, del, cioè, può fare del codice non malevolo come virus, quelle cose lì, non le può fare uh, dei siti in php, fare siti in.html, um, fare dei programmi per windows uh, anche vabbè di altri formati, fare dei compiti con delle foto, perché si possono anche caricare delle foto Dare consigli sui regali, dare consigli sulle varie feste, come abbare magari la casa, per esempio. Um, uh, e poi dare consigli su come agire magari in varie situazioni, come per esempio oh, ho comprato il nuovo Mac per un mio amico. Glielo uh, dovrei impacchettare o no? O tipo, sono in ritardo di un anno a fare un compito, lo consegno o mi faccio dare l'ennesima nota sono son esempi strani perché nemmeno io so come fare l'esempio però spero che voi abbiate capito se no seguitemi su instagram che lo spiegherò proprio perché adesso lo metterò tra i post fa, cioè farò un video adesso alcune cose che non può fare creare del codice malevolo quindi virus fare dei siti malevoli come eh, you are an idiot andate qui a vedervi il video di uh, Enfire ve lo metto qui da qualche parte uh, poi fare virus fare virus in generale anche, anche per esempio un punto batman malevolo per esempio eh, non può per esempio farvi andare in bus scaricarvi far scaricare um, uh, un, uh, un virus Uh, anche se è un punto, bat che lo, lo fa mandare in BSD, poi scaricare dei video della musica soggetti, de cioè coperti da copyright, quello lì proprio. Non lo può fare, uh, non so quanto possiamo. Cos'è? Di, re di registrazione, um, qui è tutto è nato vabbè per uh, speriamo qua, Quindi, comunque, um, Open AI, ovviamente, è ancora un po' in beta infatti il sito quando si va nella chat è beta.openai.com slash chat quindi conclusioni openai a me mi fa veramente ehm, veramente mi mm, piace proprio eh, Open AI. proprio come concetto può dare una mano infatti è stata mm, è, è stata una delle cose che proprio se potessi tornare indietro, io quei 99 centesimi li darei tutti, dal primo all'ultimo perché ovviamente è una roba improponibile nel 2022, fino a qualche anno fa non si pensava nemmeno di arrivare a autopilot, fino al 2010, penso quindi niente adesso è andata così, inteso che fino a un po' di tempo fa c'era cioè questa cosa qua, ha rivoluzionato il mondo infatti adesso si sta parlando, tu tutti ne stanno parlando, ne ha parlato in file, chiunque ne ha parlato, niente, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, like, mi raccomando, iscrivetevi, guardate sempre la descrizione che c'è il mio link di Instagram, niente, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!